Ed eccoci di nuovo in diretta con la nostra puntata mensile di Market Star, la prima tra l'altro di questo 2023. E allora io saluto e introduco subito Sara Silano, la nostra analista di Morning Star, che ci aiuta come sempre a fare il punto. Buongiorno Sara, bentrovata. Buongiorno a voi e a tutti i telespettatori. Bene, allora eccoci Sara, beh, allora abbiamo detto questa prima puntata del nuovo anno del 2023, tra l'altro un anno che eh, per l'azionario non sta partendo affatto male, anzi abbiamo parlato addirittura di un lungo rally di Capodanno e anche oggi possiamo vedere attraverso i nostri grafici delle borse europee abbastanza toniche, soprattutto mi riferisco alla performance del nostro Fuzzi Mib che guadagna in questo momento lo 0,8% in area 26. 6.083 e poi alla borsa eh, di Parigi più 0,68% eh, il Caccaran comunque insomma in positivo anche Francoforte eh, e eh, Londra z, più 0,18% quindi insomma ecco partiamo proprio da qui, eh, una panoramica di come è iniziato questo 2023 per il mercato azionario e naturalmente anche c'è l'altra parte della medaglia ovvero l'obbligazionario, a te la parola Sì, mercato azionario è iniziato l'anno con il segno più eh, sembra veramente lontano quello che è accaduto nel 2022, un anno che è stato da dimenticare mh, sia per eh, il, i mercati azionari sia per quelli obbligazionari. In effetti poi se guardiamo un po' più nel dettaglio gli indici, vediamo che all'interno dell'eurozona brillano sia la Germania che l'Italia come performance positive e comunque l'Europa è positiva e sta andando meglio del mercato globale nel suo complesso, Bene, anche gli Stati Uniti. Vediamo qui appunto una, eh, una, una immagine, in questo caso, che ci mostra come. Comunque anche uno dei temi che è un tema caldo è quello dell'inflazione in Europa eh, sembra eh, che appunto nonostante rimanga molto alto ha, eh, dei, mh, eh, sembra aver raggiunto il picco anche in Europa ma quello che mi preme ancora dire invece è che sono partiti col piede giusto anche i mercati emergenti, non la Turchia che era stata protagonista l'anno scorso ma piuttosto la Cina, la Cina è partita molto bene dopo la fine della politica zero covid, lo ricordiamo è appena iniziato per la Cina il nuovo anno, l'anno del coniglio e comunque sono molti gestori che pensano che sarà un anno diverso eh, rispetto al 2022 e poi una parola per i mercati obbligazionari che appunto avevamo lasciato alla fine del 2022 con eh, grandi eh, perdite e, e invece vediamo il segno più anche, anche su questi mercati. Carissimo, ecco uh, Sara, anno nuovo però parole chiave vecchie, nel senso che il termine inflazione ci accompagnerà sicuramente anche uh, nei prossimi mesi è un po' il punto fisso insomma delle banche centrali, la preoccupazione numero uno eh, di Christine Lagarde che ha ribadito insomma la stretta monetaria per riportare l'inflazione al famoso target del 2%, ci siamo ancora parecchio lontani in Europa e quindi ti chiedo ecco, quali sono le previsioni di Morningstar rispetto appunto al tema dell'inflazione. Sì, eh, i transitori dell'inflazione in particolare cibo e energia si stanno indebolendo, ma comunque eh, abbiamo un elevato livello di inflazione core che potrebbe resistere ancora per qualche tempo. I prezzi dell'energia, questo sì che lo dobbiamo eh, dire, sono prezzi che sono in calo eh, in alcune parti d'Europa e, e comunque abbiamo visto una discesa molto rapida del, dei prezzi del gas negli ultimi mesi e quindi in questo senso i nostri analisti si aspettano ulteriori ribassi. Eh, con l'attenuarsi dei colli di bottiglia, diciamo, eh, nelle reti di approvvigionamento, dovrebbero diminuire anche i costi dei beni di consumo, compreso il cibo. Questo sicuramente lo auspichiamo, anche perché nel carrello della spesa l'abbiamo visti tutti gli aumenti, e questo tutto ciò, se dovesse accadere, effettivamente farebbe sì che le banche centrali dovrebbero far fronte a un'inflazione core che è più bassa rispetto a quella attuale e quindi un pochettino più gestibile. Ehm, è chiaro che eh, in, in alcune regioni, in alcuni paesi europei rimane molto alta, però ecco, ehm, diciamo che possiamo iniziare a pensare che il picco eh, mm -hmm. sia stato raggiunto così come appunto si dice anche degli Stati Uniti. Certo, certo. Ecco. Ecco, eh, abbiamo visto appunto le previsioni sull'inflazione, l'inflazione determina anche naturalmente il potere d'acquisto poi eh, dei consumatori e a proposito, ecco, cerchiamo di capire un po' come si stanno muovendo i consumatori, soprattutto la fiducia. Ecco, c'è stato un rimbalzo positivo dopo le restrizioni della pandemia, ora l'effetto sembra un pochino mitigato proprio anche a causa dell'inflazione. Eh, cosa ci puoi dire rispetto ai comportamenti, ecco, dei consumatori? In questo momento. I consumatori stanno ancora in realtà spendendo parte dei risparmi che hanno accumulato durante il lockdown, la domanda repressa di viaggi forse è quella che più ci dà il polso della situazione, una domanda che è appunto in crescita, come abbiamo visto anche dagli risultati del settore alberghiero sia in Europa sia negli Stati Uniti, un settore quello del turismo che appunto si è ripreso eh, perché la gente ha, ha voglia eh, di tornare a viaggiare, di spostarsi, il lockdown è stato lungo e quindi tutto ciò fa sì che eh, questo settore sia molto forte e che quei risparmi appunto, accumulati durante il lockdown permettano di questo tipo di spese. Un altro tema ricorrente è quello del lusso. Eh, ricordiamo che i marchi di alta gamma hanno storicamente avuto successo nell'aumentare i prezzi al di sopra dell'inflazione e sostanzialmente i clienti sono meno sensibili all'aumento dei prezzi rispetto appunto, ad altri eh, tipi di eh, consumatori, e per, per il lusso dobbiamo però anche ammettere che probabilmente secondo i nostri analisti eh, il, il 2022 è stato molto positivo, probabilmente vedremo invece un rallentamento della domanda nei mercati sviluppati nel corso del 2023, quello che invece è, tutti stanno guardando è la Cina, la ripresa sì. della Cina e come appunto, potrebbe beneficiare questo settore. Chiaro, chiaro. Ecco, parliamo invece adesso eh, degli investimenti in particolar modo, ecco, le eh, categorie di fondi ed eh, ETF ecco, che si sono salvate dai ribassi dei mercati, abbiamo detto appunto di un 2022 molto complesso, ma ecco, che cosa si è salvato per quanto riguarda i fondi? Abbiamo... In realtà nella media poche categorie di fondi che hanno avuto dei rendimenti appunto, medi, positivi, poi chiaramente all'interno di una categoria ci sono uh, le eccezioni. Cosa abbiamo visto uh, di, di positivi in territorio positivo? Abbiamo visto uh, dei temi specifici come gli azionari Turchia, Qui vediamo appunto le migliori categorie di fondi di ETF nel 2022. Azionari Turchia, la borsa turca ha guadagnato oltre il 122% in euro nel 2022, è un dato che si confronta con un meno 13% dei mercati globali. Il rally, però, bisogna dirlo, non è stato guidato da ragioni fondamentali a causa in effetti di tassi di interesse reali negativi, rendimenti governativi poco attraenti. Gli investitori turchi sono andati sul mercato azionario per cercare di proteggere i loro risparmi dall'inflazione dilagante. Teniamo presente che la Turchia adesso è partita male come eh, appunto andamento della Borsa e nel giugno 2023 ci saranno le elezioni presidenziali, quindi tutti i fattori da monitorare. Secondo se, eh, settore che è andato bene è quello energetico, i fondi azionari specializzati sul settore energia erano stati già i migliori nel 2021, però eh, chiaramente i eh, rally dei prezzi del gas, del, petro, del petrolio accentuati dall'invasione russa in Ucraina hanno creato un'ulteriore spinta per il settore e quindi da questo punto di vista il settore energetico chi ha scelto, chi ha investito nel settore, energetico nei titoli del settore energetico ha avuto mediamente dei risultati positivi. Terzo eh, invece un discorso interessante è quello delle strategie alternative, strategie ricordiamo che simulano quelle degli hedge fund che tendono a cercare dei rendimenti svincolati dal mercato che finalmente nel 2022 sono state anche riscoperte dagli investitori e sono state tra le poche a offrire dei rendimenti positivi. In realtà Yeah. <laughs> Per queste strategie, anche dette liquid alternative, era partito bene l'anno, ma perché? Perché sono radicalmente cambiate le condizioni di mercato rispetto al passato, dove appunto eh, le asset class tradizionali crescevano e invece eh, ci siamo trovati di fronte a dei ribassi generalizzati, quindi strategie che cercano di svincolarsi, di avere un andamento non correlato con i mercati, hanno potuto rialzare la testa e quindi anche avere dei rendimenti positivi ecco Sara, abbiamo visto appunto chi ha rialzato la testa mi piace questa espressione che hai utilizzato <ride> chi sale come ci suggerisce la nostra strap però adesso dobbiamo vedere anche chi scende cioè quali sono invece state le performance negative anche perché sono state la maggior parte eh, delle sì. categorie È quindi chiaro. la maggior parte degli investitori probabilmente ha visto il segno meno nel proprio portafoglio durante il 2022 Temi interessanti eh, da questo punto di vista, obbligazionari in euro a lungo termine, quindi fondi che eh, investono in titoli obbligazionari con scadenze lunghe, hanno patito eh, molto il cambio di direzione delle banche centrali, è chiaro il mercato obbligazionario ha vissuto uno dei periodi più neri della sua storia nel 2022 eh, proprio per questo mix di rialzo rapido dei tassi di interesse, elevata inflazione, rallentamento economico e sono state eh, penalizzate le eh, scadenze lunghe perché sono più sensibili all'inasprimento delle politiche monetarie. Diciamo anche che il 2023 è partito sotto una nuova luce, potrebbe essere diverso, ci sono rendimenti interessanti e quindi appunto, sicuramente il settore obbligazionario nel 2023 è da monitorare. Altro tema, il settore tecnologico, sì. anche qui probabilmente molti investitori avranno eh, sofferto per i ribassi del settore tecnologico, ribassi che sono stati superiori al mercato nel suo complesso, eh, i fondi tecnologici hanno decisamente voltato pagine dopo tre anni di rialzi, una serie di eh, fattori compreso eh, il rallentamento economico, il rialzo dei tassi, ma anche il cambio delle abitudini, un ritorno verso la normalità hanno sicuramente penalizzato questo tipo di settore. Chiaro, chiarissimo e vedremo invece insomma le performance di quest'anno perché sembra che i tecnologici diano segnali di ripresa almeno le ultime trimestrali non sono state così disastrose ovviamente è tutta una situazione in progress direi Sara eh, affrontiamo alla fine della puntata il problema della composizione dei portafogli quello che è stato nel 2022 e i suggerimenti che possiamo dare nel 2023 però prima ecco volevo introdurre un altro argomento perché sono appena usciti appunto i dati dell'industria dei fondi rimanendo eh, in tema. E quindi ecco, volevo chiederti quali sono state le ultime tendenze rilevate a questo proposito. Sì, sì diciamo che nell'ultima uh, parte dell'anno uh, c'è stato un cambio di rotta rispetto a, uh, ai mesi precedenti. Uh, in ogni caso il 2022 è stato un anno negativo, i deflussi hanno superato uh, la raccolta nell'industria europea dei fondi. Eh, diciamo che i fondi azionali hanno registrato circa 28 miliardi di euro di deflussi netti che considerato l'andamento delle borse non è un dato poi così negativo eh, mentre quello che è più negativo è sicuramente quello delle strategie a reddito fisso eh, perché in questo caso abbiamo visto eh, deflussi per oltre 84 miliardi di euro che sono veramente tanti per questo tipo di settore poi dopodiché nell'ultima parte dell'anno abbiamo visto che gli investitori sono tornati sulle strategie obbligazionarie eh, e chiaramente eh, il, il 2023 si è aperto in modo differente, però è chiaro che i riscatti dal, eh, dagli obbligazionari sono stati veramente forti. Eh, anche da dire che eh, nel, nella fine verso fine anno abbiamo visto un cambio di rotta anche nel settore, nel, nei comparti azionari, un ritorno degli investitori soprattutto eh, sono tra eh, le preferenze sono andate agli azionari globali quindi si investe a livello internazionale si cerca una diversificazione internazionale e poi anche sui mercati emergenti abbiamo visto un nuovo interesse degli investitori questi mercati che sono andati male nel, nell'ultimo anno ma sui quali adesso si stanno un po riaccendendo i riflettori da parte eh, delle case di gestione anche degli investitori Certo ecco eh, l'ho anticipato prima insomma un argomento che poi interessa moltissimo i nostri telespettatori quello delle strategie della costruzione del portafoglio un portafoglio ideale in un momento veramente complicato eh, come questo innanzitutto una panoramica su quello che è successo su quello che ci siamo lasciati alle spalle ecco eh, chi aveva nel 2022 eh, un diciamo portafoglio composto in maniera tradizionale con azioni naturalmente sia italiane sia relative a titoli eh, di Wall Street o comunque insomma di una, uno scenario più internazionale più naturalmente i classici bond e le obbligazioni, come è andata? Non benissimo vero? aveva un portafoglio classico eh, probabilmente il segno meno è quello che ha dominato ricordiamo sempre che io sto parlando di medie di categoria poi i singoli, il comportamento dei singoli fondi va analizzato caso per caso eh, gli azionari Europa però a larga capitalizzazione hanno registrato per perdite che sono vanno da almeno 7,2% delle strategie value quindi quelle orientate più al valore, quelli che investono in titoli con fondamentali solidi al meno quasi 20 di quelle grow quindi che invece in titoli orientati alla crescita chiaramente lo stile grow nel 2022 è stato uno stile penalizzato anche perché è molto legato al settore tecnologico Ehm um, le, segno meno anche per l'equity le statunitense, quindi anche l'azionario statunitense non è stato un porto in cui rifugiarsi, gli azionari internazionali, anch'essi sono stati in terreno negativo, un po' meno eh, le strategie value, molto di più, oltre il 20% di perdite medie nei, nei grow e anche come ho detto prima, i mercati emergenti non sono stati, eh, non hanno avuto rendimenti positivi nel reddito fisso, obbligazionari e tf specializzati in titoli governativi hanno avuto dei rendimenti negativi ma anche importanti in media del 15 per cento quindi sono perdite forti per quello che viene considerato invece di solito un investimento proprio più eh, in termini di ehm, conservare di conservazione del patrimonio eh, quindi sostanzialmente possiamo dire che il 2022 è stato un anno difficile, chiaramente l'investimento in fondi e la costruzione di portafogli diversificati è volto a eh, avere un approccio di lungo periodo, quindi questo un anno non fa la storia, è chiaro che questo anno andrà recuperato certo. e sicuramente chi ha deciso di uscire eh, con queste perdite ha accusato effettivamente delle perdite significative questo sì magari anche delle lezioni che possiamo trarre soprattutto per il futuro per il 2023 ecco rispetto proprio alle strategie del passato c'è qualcosa che dobbiamo replicare oppure visto che lo scenario cambia costantemente dobbiamo modificare e adattare anche le nostre strategie e se sì come? cosa che mi sento di dire è evitare di cercare di aggiustare continuamente il tiro con i mercati cercando un po' di inseguire il trend di mercato di solito quello che i nostri eh, analisti suggeriscono è di pensare agli investimenti in modo coerente con i, i propri obiettivi se il mio obiettivo o l'obiettivo del mio investimento è comprare fra 5 anni 10 anni una casa a quel, quello devo pensare devo arrivare a quei 5 10 anni con i i soldi che mi servono per comprare la casa, questo è il miglior modo per pianificare i propri investimenti, anche perché poi entrare e uscire rischia di essere più dannoso che permettere di avere dei ritorni maggiori. Poi sicuramente ricordarsi anche quanto si è disponibili a rischiare, eh, perché chiaramente laddove i mercati diventano più volatili, alcune asset class lo sono più di altre, eh, si è disponibili a tollerare questa volatilità, questo rischio oppure no, è chiaro che se non si è disponibili bisognerà tenere in considerazione che il portafoglio non potrà avere quegli asset che hanno oscillazioni molto forti o ne potrà avere solo una piccola parte. E poi guardare i fondamentali degli investimenti, eh, qui è significativo pensare che effettivamente il mondo, e i mercati cambiano, all'inizio del Novecento gli indici globali erano composti prevalentemente da dei titoli finanziari o titoli dei trasporti sporti ferroviari. Oggi pensiamo come sono cambiati perché domina la tecnologia, dominano le telecomunicazioni, quindi ci troviamo di fronte a comparti industrie completamente diverse con dei fondamentali completamente diversi e poi accettare l'incertezza, accettare che ci possono essere diversi scenari di mercato. Noi abbiamo visto partire un rally di inizio anno, però non è finita l'incertezza dei mercati, non abbiamo la sicurezza su che questo rally continuerà, ci sono ancora tante incognite e quindi l'idea è quella di avere un portafoglio robusto, cioè un portafoglio che può resistere di fronte a differenti eh, scenari di mercato senza compromettere quella performance di lungo periodo o quell'obiettivo che noi ci siamo posti di qui a 5-10 anni, ad esempio di acquistare una casa con i nostri risparmi. Sara, hai detto la parola chiave e secondo me non solo per i mercati, ma proprio per continuare eh, a sopravvivere in questo momento, cioè accettare l'incertezza. Un'incertezza che riguarda un po' tutti i settori, tutti gli ambiti della nostra vita, naturalmente e anche gli investimenti. Quindi è che un grande sforzo, un grande esercizio dal punto di vista psicologico. Cerchiamo di mantenere la tranquillità, la stabilità per quanto possibile, non lasciamoci travolgere completamente dalle paure e dall'ansia anche che derivano poi dalle notizie naturalmente queste sì influiscono eh, sul nostro assetto mentale, ma cerchiamo di fare questo esercizio di psicologia dei mercati e non solo. Io ti ringrazio davvero tantissimo per il tuo intervento, naturalmente l'appuntamento è per il prossimo mese e vedremo già, eh, potremo fare dei bilanci insomma di questo inizio di eh, 2023. Grazie ancora Sara Silano. Grazie a voi per l'invito.